Oggi dobbiamo combattere le spade elementali più maestose di tutte. Infatti, oggi è Minecraft, ma con le spade elementali: tipo tutte quante, del fuoco, dell'aria, dell'acqua, della terra e addirittura una spada finale. Super figa, proprio bellissima. Che tipo Madonnina Santissima. Ah, pratica... <ride> <ride> allora, <ride> avevo aperto l'inventario, ragazzi, ed era uscita una cosa un po' particolare. Una cosa che purtroppo su YouTube non si può far vedere. Ma perché? Perché io avevo messo, mh, diciamo, una texture pack di un anime, no, giustamente. Perché era molto più figo, ovviamente, Minecraft con l'anime. Ma non, no, non mi ero reso conto, no, giustamente, che pff, effettivamente potevano esserci cose un po' compromettenti. Come per esempio, nell'inventario, una situazione di nudo. <ride> Ci siamo capiti, no? Cioè, nel senso, è stato un po' particolare una situazione di nudo, però, nell'anime. Quindi... Potete ben capire come, come è andata a finire Quindi voglio evitare di farlo Non lo farò mai più chiedo scusa a tutti voi Intanto però voglio Continuare minecraft ma Quindi andiamo continuiamo minecraft ma Facciamo le spade elementari e dimentichiamoci di ciò che è successo Allora le spade elementari. la prima spada Per fare la prima spada ci serve il fuoco Ho pensato una cosa dato che ci vuole tipo Tantissimo per andare nel nether Prendere i diamanti eccetera Facciamo un taglio bello lungo dove io prendo tutte le cose E poi dopo ci vediamo nel nether Appena riusciamo a prendere anche tipo le altre cose Per fare le spade Perché Questa è lunga È eh, un pochino Salgo salgo salgo Alleluia Ce l'ho fatta Adesso Abbiamo un bel po' di cosette qua Prima di tutto Ho preso 13 Destiliana Non mi ricordo quanto serve, Quando ne serve Concretamente Quindi Io spero ovviamente Che mi basti Perché se no mi basta Abbiamo un problema eh. Però no In teoria mi dovrebbe bastare Perché vedo già da qua Che potrebbe bastare Effettivamente Quindi così E poi così giusto Funziona Ok perfetto Perfetto Anzi ne bastavano addirittura 10 Ok, perfetto, direi di accendere prima di tutto il portale dell'ender dell ed entrare, però prima di tutto io direi di farmi un attimino, um, diciamo, tutte queste cose qua, tipo le spade, perché ovviamente le spade ci servono, ci servono 5 spade in realtà, quindi... Ok perfetto per fortuna ce le abbiamo tutte Demon's War come vedete queste spade però non sono spade normali Cioè sono spade tutte quante strane Sono le spade di Come di, se di, di, di Demon Slayer Praticamente non mi ricordavo più come si chiamavano Perché appunto è stranissimo Infatti adesso però dobbiamo andare eh, eh, A prendere un bellissimo Come cazzo si chiama Il, Dai, Oggi non ho più la memoria Un bellissimo coso che tu col fuoco non avete preso. Comunque un coso nel nether Perfetto io sono addirittura qua Mezzo al nulla Oh, yeah, che bello. Vai, c'è cioè proprio un posto migliore. Comunque, no, è veramente... Wow. No, seriamente, c'è cioè complimenti. Ver... Ma come... Scusa, come gli è... è venuto in mente di... Ok, vabbè, mi sa che ci vediamo quando troverò una struttura del Nether per poter prendere un uh, coso col fuoco che adesso vedrete. Ah, eccoci qua, perfetto. Dobbiamo distruggere sti schifosi scur... Raga, eh, però è, è, è difficile, è difficile, è difficile. Ok, abbassate un attimo le hostile creatures perché facevano un casino della madonnina. Però praticamente... Yo, yo, yei, yei, yei, ye, ye, ye. No, per favore, no, no, no, raga. Eh, no, no, no, no, mi state uccidendo, mi, mi volete far fuori. Siete pazzi, siete malati, no, eh. Prendi vita stupido tizio che non ha niente Comunque guardate la mia bellissima armatura di Demon Slayer Vi piace lo so lo so che vi piace Praticamente comunque voi avete mai visto Demon Slayer? Scrivetemelo nei commenti Scrivete nei commenti se avete un anime preferito Se avete che anime guardate di solito Quale qual che vi piace o, o quale mi consigliate Perché io li guardo molto E soprattutto vi ricordo che questa spada qua Che prenderemo alla fine dovremo poi uccidere l'Ender Dragon che sarà un po' complicato, quindi dobbiamo vedere un attimo se ce la faremo oppure no. Quindi restate fino alla fine con me, perché sarà bellissimo tutto quanto. Ok, io devo stare un po' attento però adesso. <ride> Comunque mi sa che ho preso... Oddio mio. Um, ho preso, ok, ho preso, ho preso una blaze rod, perfetto. Mi servono altre blaze rod e, e, e siamo a posto, ok? Un'altra blaze rod l'ho presa, quindi perfetto. Vado a uccidere pure questo. Ok, ho ucciso pure questo. Adesso... In teoria ce ne ho abbastanza, giusto? No, me ne servono otto di, di, di blaze powder, praticamente, dovrebbero essere. Quindi, ok, un'altra blaze rod, quindi che adesso uccido, chiaramente, perché... Oh, io io io, io, io, io, no, no, per carità, per carità, non morire, eh, non morire, per carità, ok, perfetto. Vivi, perfetto, perfetto. Adesso ho oh, la crafting table che metto qua, ok, faccio così, prendo la blaze powder e ho fatto la fire sword. Vieni qua! Ya, pa -pa Mamma mia, vedete, raga. Cioè praticamente questa fire sword praticamente dà fuoco alle altre creature. Ovviamente ai blades non può dar fuoco perché figuria cioè, come fa a dare fuoco ai blades? Però praticamente li uccide con due colpi. È una figata pazzurda! Wow! Mi piace troppo questa, questa spada <ride> cioè, Mi è partito leggermente Però è bellissima, cioè, scusatemi Adesso dobbiamo andare alla prossima E se avete un attimo di pazienza vi dico subito qual è la prossima, allora ci servono le membrane Dei tizi là, che praticamente Dei tizi che volano, avete presente? Dei phantom, e io direi di andare Allora nell'overworld, ritorniamo nell'overworld Ok ho trovato un villaggio Questo villaggio è fighissimo Perché adesso possiamo farci con le membrane Che ho già raccolto ovviamente per voi Giuste giuste nove. in realtà ce ne servono otto, Però vabbè un fantom me ne ha droppato uno in più E praticamente adesso vado a prendere Una crafting table Che però in realtà ce la dovrei aver nell'inventario Si spera Cioè vabbè dai prendiamola dall'inventario Pensavo di poter andare a prenderla tipo da qualche altra parte invece No entriamo dentro questa casa Craftiamoci immediatamente La nostra bellissima spada elementale Di uh, Quel che è non lo so di aria giusto Word. ok che praticamente dovrebbe essere La spada di aria io vorrei uccidere questo. Però potrebbe uccidermi lui. Invece, cerchiamo di colpire un villager. Allora, signor villager, venga qui. Ma, ma, ma, scusami. Ma hai visto? Cioè, vabbè. Allora, possiamo dargli fuoco, guardate. Mm! E adesso mo morirà, poverino. Eh, si sì, è morto. Però io non ho capito cosa fa. Praticamente, questa. Questa spada dovrebbe darti anche, in realtà, degli effetti. È esatto. Se premi la destra, praticamente ti da. Eh, jump boost. Raga, che figata. No, vabbè, e se premo questo Più mi dà Fire resistance 4 questa spada Non lo sapevo, potevo saperlo Invece non l'ho saputo Sono stato stupido Però, pium Wow, che figo... No, basta, cioè, be bellissimo, bellissimo! Vorrei averle queste cose in Minecraft normale, perché non ce le abbiamo? Cioè, perché non si possono craftare, tipo, in modo molto difficile, ma si dovrebbero poter craftare? Perché, appunto, così hai molti più effetti e molte più giocabilità. Sarebbe molto meglio, secondo me. Poi, dopo, oh, ognuno ha la sua idea. Vediamo qua, invece, cos'è che c'è? Un beato ceppo di niente, perché c'era un albero. Beh, è bello l'albero, dopo tutto, no? Adesso, vediamo un attimo, se io vado ad investigare... Dobbiamo avere sia la nederite che oh, la madonna, però la nederite ci metteremo un sacco di tempo a prenderla E poi anche la water's word, che praticamente dovrebbe essere la spada di acqua Va bene, allora, adesso uh, vado a prendere tutto quanto e poi ci ritroviamo qui O comunque da un'altra parte Mi sono craftato la water's word, che sarebbe la spada di acqua La spada di acqua dovrebbe essere fighissima, raga Cioè, nel senso, adesso la proviamo un attimo perché è bellissima Allora... Eh, ci dà grazia dei delfini Conduit Powder. Pur... Praticamente possiamo nuotare come tipo. Wow, mamma mia! Tipo, possiamo nuotare un sacco nel, nell'oceano. Che figata! Bellissimo! È bellissimo tutto ciò. E comunque, avete visto che la texture pack lì eh, cambia tutti i pesciolini. Che bello! Allora, andiamo ad uccidere qualcuno, tipo qualche animaletto. Guardate che poi dopo il boss finale sarà l'Ender Dragon. Eh? Ender Dragon ci farà il sedere, ma prima di tutto. Dobbiamo craftare la spada che in realtà abbiamo già tutte le cose, infatti adesso crafteremo tutto quanto insieme Se solo trovassi qualcuno da poter uccidere, mannaggia le scurreggiaggini Oh, ma dai, ma non c'è nessuno, letteralmente, non è possibile Scusami un attimo, ma perché non c'è mai nessuno? Cioè, se io voglio uccidere almeno un animale, e eh dai, fammelo uccidere, se no, cioè, dico io Altrimenti, non lo so, andavo a giocare A... a... Ha un gioco più semplice, senza fare nomi perché, sennò, poi dopo magari qualcuno si potrebbe offendere. Giustamente, qualcuno dei produttori di quel gioco, dico. E invece non faccio nessun nome, così nessuno si offende. Oh, adesso invece cerchiamo, appunto, qualche altro boh, non lo so. Zombie, se c'è qualcuno qua in fondo, qua in questa foresta magica, ma non c'è nessuno, letteralmente, raga. Dai, però ci dovevo provare questa cosa, non riesco a provarla. Cioè, ma allora non rompermi le pappole e oh, eh, C'è un polletto, ma dai, che è una cosa orribile fare questa cosa e grazie al cavolo ho ammazzato un pollo wow sono, sì, io so che sono fortissimo guardate lo so che sono forte vabbè uccido il maiale che è già il maiale servono due colpi per ammazzarlo quindi già è diverso effettivamente infatti questa spada ha uh, 9 di attack damage invece questa di fuoco 10 invece questa di aria 8 ok quindi quella di fuoco è effettivamente è quella più potente per ora naturalmente mi craft un'altra crafting table l'ennesima purtroppo allora mi devo craftare uh, la nederite, quella di nederite che è quella di terra e questa qua ha 14 di attack damage Raga E tipo da queste uh, Da forza qua Tipo 6 addirittura E quindi qua c'è proprio Ammazzi tutti Cioè veramente guardate Adesso prendo questo e boom, Mamma mia, Cioè ammazzi tutti E poi tipo puoi anche spammare Perché si ricarica velocemente Cioè è fighissima Proprio bam bam bam bam, bam, bam Proprio mamma che figata Bellissimo be Bellissimo tutto questo Mi piace troppo PORCA SCURREGGIONAGGINE Che non so cosa voglia dire Mi chiedo scusa se vi se, Cioè insomma Vabbè Adesso invece eh, ho, ho sbagliato Ho toccato un tasto che non dovevo toccare Addirittura No scusate ma sono stupido Non avevo visto i cuori gialli Che ho tipo una fila enorme di cuori gialli Allora però adesso è arrivato il momento È arrivato il momento che tutti stavano aspettando Dobbiamo craftare La spada Che determinerà la morte Dell'ender dragon questa spada è... ma dai, ma non mi ricordo più come si... aspetta Questa spada... È, le... è la prescelta Perché... è una spadona enorme, proprio grossa praticamente E quindi facendo così... ma come caspita si fa... Eh, così... E eh, no, è giusto, non è giusto, scherzavo eh, eh! Questa raga è la spada di Dio! Anzi, dei dei in realtà questa spada ha 24 di attack damage e 3.4 di attack speed Ovvero è una madonna Vabbè praticamente adesso però la prendo E la impugno Con totale devozione E servirò i dei che ci guardano dall'alto Affinché io possa sconfiggere Quel dannato di un ender dragon Finalmente Raga guardate qua quanti fuori Oh mio dio ma che figata Adesso l'Ender Dragon non avrà alcuna speranza perché io infierirò contro il suo povero Vito. Eh guardate che povero pollo, mi spiace pollo. Io porrò fine alla vita dell'Ender Dragon una volta per tutte così non ci sarà più bisogno di sconfiggerlo su Minecraft perché è veramente un antipatico e anche lui Wither lo è. Però adesso andiamo perché mi sono rotto le palle. Ok, perfetto. Fatto, adesso direi di andare Che dite, che dite Siamo pronti, siamo pronti a sconfiggergli il sederino Però aspettate raga Mi sono appena reso conto di una cosa Io non ho abbastanza, cioè non ho un'armatura in diamante Almeno in diamante devo avercela hmm. Hmm. Come facciamo, come facciamo Perché potrebbe ucciderci effettivamente Vabbè hmm. allora, facciamo un altro taglio Io, Dunis sono stato incaricato dagli dei per sconfiggere questo Ender Dragon e quindi la mia armatura in nederite e la spada di Dio mi permetteranno di fargli il sederone grosso. Ho già richiamato il potere divino qui con me. Sì perché il potere divino è bellissimo Perché me l'ha dato appunto Gli dei me l'hanno dato E io adesso sconfiggerò prima di tutto le torri dell'ender dragon Senti hai già rotto le palle vieni qua Perché mi sono già, già nel senso scusami tanto ma non, non posso Cioè mi, ha osato colpirmi Ha osato colpire dunis non, non si deve permettere io intanto cerco di Distruggere queste cose Una via la seconda via Ma porca miseria vieni qua Vieni qua perché non sai nemmeno cosa io ti posso fare Oh scurreggione Vieni qua ho detto <ride> Mannaggia a te dai però che palle Fa, Vieni qua che non ho tempo da per... Mannaggia forza eh, però adesso raga è difficilissimo È la situazione più complicata dell'universo Perché bisogna appunto distruggere queste torri Che continuano ad essere Stupide, cattive Proprio quanto... Allora dove caspita è? Dai, vi... oh, Ok si è posato lì Vedete? Eh lo so lo so Vieni qua ho detto No Non ti devi permettere di comportarti in questo modo Oh caro Ender Dragon... Oh mio dio mi ha buttato via proprio Ma io con la mia divinitudine posso sconfiggerlo Intanto sparo alle cose Via Vieni qua Eh no dai però che palle Mi sta continuando a lanciare via Vieni qua ho detto schifoso Ma raga è, è siamo nel momento dell'azione più straordinario di sempre praticamente Io intanto gli sto facendo danno Sto vedendo da lì sopra È difficile vederlo effettivamente Però è possibile distruggerlo Lo sto facendo infatti Sto cercando di distruggergli tutte le torri Vieni qua, mannaggia. È difficilissimo, eh, perché queste torri sono pro proprio stupide, cattive. Ok, distrutto un'altra torre. Anche questa devo distruggerla. Gli prendo un altro stack di cobblestone e vado così, tipo. Via, via, via, via, via. Dai, però, uffa, che pizza. Ok, perfetto. Un'altra, un'altra, un'altra, un'altra, perfetto. No, no, mi sta... Avete visto? Porca miseria, raga. Che figata Scusate ma devo, devo dirlo Cioè questo è la com il combattimento proprio della madonna Cioè praticamente Vieni qua drago non ho paura di te Assolutamente no Anche se non è vero un po' di paura ce l'ho ma Via Adesso Iniziamo cioè continuiamo Andiamo avanti uccidiamo il prossimo Eh però guarda che difficilissimo raga Cioè Ok via un'altra volta Ancora sali dai, mannaggia, Oh, in uno comunque è complicato farlo Ancora Avanti, non fermiamoci Andiamo avanti Tutti quanti insieme, mi raccomando, eh State con me Metti il blocco sotto Perfetto, ora, oh, raga, Ancora, ok, perfetto uh, ok, perfetto Continuiamo, eh, da qua possiamo Abbiamo un ground, possiamo distruggerlo Distruggere questi cosi Forza, ok Anche questo, eh anche quello più in fondo, guarda che rifi, dai, però che pizza. Devo non riesco a colpirlo, sono stupido, dai, perché non riesco a colpirlo? Ma vuoi farmelo colpire, porca puzzarda scurreggiona? Guardate che... No, vabbè, ma sto continuando... È da Raga, è da mezz'ora, è da mezz'ora. Raga, sto per spaccare qualcosa. Io, Io ve lo sto dicendo, sto per spaccare qualcosa. No, vabbè, cioè, mi stai prendendo per il culo. Cioè, ho detto, l'ho detto, ma perché c'è la verità? Un pochino lo stai prendendo per il culo. Vabbè, ho capito. Ciao. Cioè, vado, prendo vado da questa parte, va che è meglio. Faccio così. Ok, perfetto. E poi da questa parte che è meglio sicuramente riesco a distruggerlo meglio. Mannaggia, se ti metti ancora una volta davanti. Ok, perfetto, ce l'ho fatta. Adesso lui non ha più scampo perché non ci sono più torri. E adesso è arrivata la resa dei conti, oh mio caro Ender Dragon. Tu ora sarai sconfitto. Ma smettila, ma tu, cioè, chi, ti, chi ti caga a te, ma chi ti caccia? Cioè, chi ti credi di essere Sei inutile totalmente, veramente, oh ah, Vieni qua, ho detto, vieni giù, perché non ho, non vale se stai lassù Cioè, nel senso cosa ti devo frecciare, dai, ti, ok, ti, ti, pre, ti prendo a frecciate Adesso ti, ti sto proprio mandando le frecce più frecciose dell'universo Vuoi scendere, stupido Ender Dragon? Dai, ma è stupido, ce lo sto odiando Oh, no, adesso, adesso, lo, adesso lo, lo, lo denuncio, cioè vado... Lo denuncio, è eh, veramente, prendo l'ender dragon e lo porto in tribunale con me e non sto scherzando Vieni qua, Ah eh, no vabbè stavo scherzando ovviamente perché ci mancherebbe altro Chi è, Chi? perché, perché sì. sono arrabbiati con l'ender dragon, state vedendo, come mai? Ma che figata, questi ender eh, questi enderman sono dalla mia parte ma sono incaricati di vini anche loro praticamente mi state dicendo Ma che figata, tutti quanti incaricati di vini però tranquilli <ride> No no no io adesso mi do la potenza divina eh Cioè me la sono ridata di nuovo perché Vieni qua Mamma mia Ragazzi stanno inseguendo tutti gli Ender Dragon Tutti quanti Avete visto che figata Tutti quanti cioè abbiamo, siamo un'armata di di, di, di, di, di di persone che stanno cercando di ucciderlo Venite qua Allora se però questo Ender Dragon continua a volare Mojang allora Eh? Vuoi far che sto cavolo di Ender Dragon Faccia qualcosa di decente una volta? Cioè, continua a volare, non è possibile. Dai. Eh, su. Oh, grazie. Finalmente, grazie. Posso uccidere? Dai, però. Ma che pizza. Oh! Via, via, via, via. Dai, ci siamo quasi, raga, ci siamo quasi. È letteralmente quasi. Dai, forza. Mannaggia. Oh. Dobbiamo sconfiggerlo, Vieni qua. Oddio oh, mio. No, vabbè, io lo, lo, lo denuncio adesso. Questo tra. Cioè, adesso basta. Cioè. Lo, lo detesto. Voglio che esploda in mille pezzi. Non esploda. Che è che mi sta colpendo? Ma siete voi che mi state colpendo. Come osate colpire il vostro amico? Come osate? Inutili peoni. Ok. Adesso dobbiamo aspettare che l'Ender Dragon venga qui. Perché solo così riusciremo finalmente a distruggerlo una volta per tutte. Eccolo qua. Vieni. No, no, no. Mi ha lanciato di nuovo. No, no, no, raga. Sto, sto letteralmente... Sto cercando di... Ok. Uh. Muori, muori, muori. Forza, forza, forza, forza, forza. Woohoo, perfetto yeah, Abbiamo ucciso So schifoso Non si deve mai permettere di, di fare una cosa del genere con Dunis, Perché gli abbiamo mostrato La potenza divina Della spada dei dei Dell'Olimpo E possiamo sedere insieme a loro adesso Proprio ora Bene sono contento di aver potuto partecipare A questa avventura insieme a voi E vi do un consiglio Restate con me iscrivetevi al canale o lasciate like o attivate la campanellina o fate quel che volete o appunto scrivetemi nei commenti se avete mai visto qualche anime e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!